È dura è molto dura, è molto è molto dura, ma noi non ci tiriamo indietro. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Stiamo andando a raccogliere risorse e preparandoci per catturare una sella, Per farlo, però, ci serve una per farlo ciò sito per far incazzare anche tutti è tosta è dura ma ce la faremo sigla eccoci qua abbiamo 12 ore perché salti fuori una nuova Masked Magnetor stiamo ricercando la Pandoron Infection Virus Infection tra poco dovremo creare un nuovo team abbiamo pochissimo gas so dove dove state andando? voi state preparandovi qua montiamo già sulla sfida in modo tale che ci sia più sì possibile intanto andiamo avanti con la ricerca nuova diplomazia mmmedre non ci vuole più tanto bene non una buona notizia Vabbè, avrò un modo diversi. Anche perché a me piacerebbe portare il finale del Sinedrio. Allora... Potrei unire dei team. Nel frattempo ho portato avanti questo personaggio losco. Loschissimo heavy mutoid. Sono ancora indeciso, ma questo dipenderà dal jump, se jump o double perception. Per quello ci sarà tempo. Infatti ho consumato un sacco di mutagen per farlo, ma ne è valsa la pena. e un altro salto con rapid clearance dobbiamo decidere chi monta sulla nuova cosa che dovrebbe essere Lady e Guglielmo Tell non so se qualcuno è già arrivato voi state tirando fuori il ricalco e va bene voi potete fare Bloodlines tanto qua sta esplorando vai ciao prima missione mandorani che occupano la tomba di famiglia di Walter Ivantoso che è, è uno che ha il Neven in, in Sudafrica va bene, ho problema facciamo i tombaroi se potresti fare Marco Ferber dopo oh, no, un di willpower Hubert, Mounted Weapon Proficiency, potrebbe unirsi bene con tutto il resto quando avremo delle Mounted Weapon interessanti, intanto ho di skill power. Mounted Weapon Proficiency cosa sarà? 20 range e 10 damage. Oh tu puoi fare finalmente... Uh, no. Qualcosa in più, va? Eh. Tra l'altro tu sei... Ah, non... non puoi avere... Proprio avere l'oblitterator, però non te ne fai nulla, tanto tu c'hai la Scyther, che è fortissima. Vorrei darti questo. Da tenerli in saccocce, giusto per... Atchipus Garden, va benissimo, tra poco avrai l'arma laser però costruì altre torrette Rinnegatamante non c'era un Neorazer che avanza... ah no l'ho lavorato al... però tu puoi avere... anche se non sei proficcio Alla più willpower o più speed più speed più speed non si sbaglia mai tutto quello che lo abbandoniamo sarà recuperato dopo la, dopo la... battaglia va bene benissimo Ecco già qua, salva! Allora. Un barnabot, 8 kg. L'enemis in questo nest. non tanto grande. Ne abbiamo già uno qua sotto davanti il naso, un maniac. Il still ti puoi già paralizzarlo molto bene e questo è a posto allora di là o di qua a nostra discrezione non hai un punto dove coprirti qua tu hai Overwatch che costa oh. e carichi Ci sta se se ne Non ti puoi spostare da qua Quindi Aspetta di qua Come prevedibile abbiamo amici anche di qua E me Pessimo. di Overwatch. Tu hai già sparato. Dona, no, buon Dio, vai di qua. Non farne una cosa saggia, ma splittiamo il team. Va bene. 1, 2, 3, 1. lo scudo va no. e per ora okay. vediamo chi ci troviamo contro Meno male che una vera pessima. Anche tu però non scherzi. È scappato proprio. Va bene. Ok. per devi fare qualcosa per la tua vita piano ci qua tu fai il solito scout tu chi sei ma scorro già fa granate mitragliatrice retorno fire donna bondio dobbiamo metterci in un punto dove riusciamo a fare del male. Allora. Questo è l'ultimo dei suoi pensieri. Allora, qua l'ho Va bene. Mm. Tu sei quello che ha l'arma paralizzante. Vrebbe essere una, è stata un'idea del cazzo. Intanto ci assicuriamo che quello non si sposti da lì. Speed Red e Launcher Up staccarli il uh. luncherarma ma no? va bene lo stesso ne abbiamo una uccisione seria. E eh, arriviamo fino a qua. Allora possiamo tentare la nostra solita mossa! anche un po' di dashing. Non so se è stata una buona idea spostarsi di qua, ma vabbè. No, non ci arriviamo più. No, non ci arriviamo più, nel caso usiamo lo scudo. un'altra nitma uh, va bene torniamo indietro e ci scudiamo ci scudiamo per il disagio on it. 16 e 24 Tu non devi essere paralizzato, c'è qualcun altro. è meglio paralizzarlo un po' di più ecco ah! benissimo questo è un mezzo Non il miglior tiro che potessi fare ma lo stesso andiamo a raggrupparci. Potresti andare a esplorare di qua eh? intanto. online. Hubert dagli manforte. Sto fermo e tu sei mezzo paralizzato vermicelle che brutta fine e gli sfuta eh no non me lo ammazzi è l'ultimo vendicati e ammorbidiamolo un po' no! ha un fire! pessima scelta hm. non farlo 2 36 30. avanti la Tyrant ha 40 di fuoco, 62 di, di punti vita totali, 630, 216, argentaglia ce la portiamo Vediamo che lui ha Retour Fire, quindi è abbastanza cattivo. Vai, Cuber. Vediamo a riuscire un forte. a colpirlo da dietro ne? vai meno male che queste danno sono armi silenziose meno male che queste danno più silenzioso di sotto e sente che ping -tang, ping tang ogni volta che si muo muove Edoor... Se qualcuno che mi stava a potrei metterlo a protezione diabolic ma è già sufficientemente protetto 40-40 di bleeding wow. Dai Donalpondi, ce l'hai quasi fatta Family Tree Return to Walter and presenting in our findings Ehhh, uh, si, forse ha bisogno di... Una riparata Voi andate entrato un... oh, vai andiamo a vedere che cosa c'è no. benissimo Verofage Kit uh, evoluzione del medipacco 200 hit pointer, toglie virus, bleeding e poison Genova Oh un bel po' di, di roba, benissimo. Beh, costa un po' di più, eh. Non ne vale la pena. Guarda quanta tech che abbiamo. Facciamo un altro paio, va. Termovo anche virus. Dobbiamo puntare sulle armature Oh! Abbiamo quasi finito la Mascher Banticore! Benissimo! Um... Ricalco un mine... Oh! Abbiamo altri soldati, ma non ce ne servono! Scavenging, possiamo fare questo! non ricalco mine Può andare a esplorare cosa c'è qua big energy state andando ma mi sa so che è una missione seria quella lì info potremmo fare la il coso che to toglie la mista aligne e align e, e basta ah, perché dobbiamo fare quella missione là voi state andando Qui? Perché Charlie sta andando qui? Non aveva niente di meglio da fare, Charlie. Charlie, andando qui in attesa di... In attesa che quello diventi più... pompa Si pompi di più. Bravo, Angus Angus e Alexander Mossa. Devi scavarlo. Uh, molto molto. Ah, perché Charlie sta venendo di qua per pompare il team. Phoenix Point. Mannaggia, dove, dove la posso fare? Perché questo... E' il team che va in giro con De Ghisto. Potremmo pomparlo. schermatico lo scopo adesso è prendere le persone che sono qua conglier motel e levi mutoid andiamo qua spostati di qua Cavolo Bene possiamo fare l'armadillo Per quello che vale Penso technician Weapons è un po' meglio Construction complete. Oh abbiamo iniziato a costruire Prima primi Mr. Repeller Questo eh? Roten è Rotten Mutant Field E' molto interessante Allora Non bel Ma degusta Molto molto bene Vale, tú pero te lo a tornar. el gas, lo primero posible. con piercing 15 e questo è questo un action point degli armadillo ma non ci sono Per fare il sinedrio che si qua. Va bene. Secure il sinedrio non riesce dal Search Lab. Ma, il sinedrio... Non voglio nemicarmi il sinedrio. Abbiamo qualche pistola Il Devastator Un Redentor Un'altra pistola potrebbe tornare a utile Anche il Redemptor. La pistola. La un po' di mai perso scudo Perfetto. Mm. No. Tu vesti questo, mamma non è che sia il massimo. Tutti sulla maschermatica. È un bel team comunque manca solo un terminator deve essere il nostro okramot il futuro terminator troppo. Voi avete un Terminator? Sì. Ora facciamo che voi, guardate voi qua, The Gift pure va qua. calcum Mine will be attacked by Pandorans. tempo dobbiamo andare a difendere possiamo anche fare un guardiano però uno specchio di risorse intanto andiamo a vedere dove, dove arrivano qua e magari se abbiamo fortuna andiamo a trovare un mazzicadello delta sto ok ah possiamo già creare un nuovo uccile se lo possiamo va bene va bene danno 120 shred 5 shock 140 abbiamo uno schioppo un po più potente ora di ricerca non abbiamo molto di interessante Food Arvesting Technology. Ma ah, intanto parliamo un po' di negativa. Personale alla base. Tempo di cacciare fuori qualcuno. Uh, Giulio Murphy può essere uno di quelli che viene cacciato a adesso. Anche se queste gambe non mi piacciono, piuttosto queste. Almeno non è la penalità sulla velocità, tanto la precisione non è che ti interessa più di tanto. Purtroppo, ah, è questa arma è abbastanza ridicola Dagmar hmm. Arbasi Ci sarà material per il STORSO Uh, abbiamo anche una SHARGAM essere una prossima. Oh, abbiamo anche il Destiny. Poi ne abbiamo Dagmar. Giulio Murphy. andiamo cecchini. Vinter Kennedy. Mm. un po' anche tu hai gli hotcam, devi comparti un po' ti restituisco quello che ti ho tolto non mi serve e me li prendi sei il prossimo candidato questi due sono interessanti insieme però deve fare un po' di, un bel po' di missioni per me berserker multoid Sì, possiamo fare in Steel Frenzy Intanto Dai, va bene Tu diventerai il priest della situazione Muori no, pantaloni E questo che dà più velocità. Mm -hmm. Ho bisogno di armine vicino. Quindi una bella pistola. Non c'è più la tormentor. Vabbè chi l'ho dato, vabbè ma paralizzante, via. Allora, cosa ti posso dare? Abilità, Abilità. Dash sicuro. Dash o Brawler? Dash. importante per il punto giusto mi è calato quello che ho appena messo ma fa niente cow's quarter the wade indurre il panico qualcuno ah, devo fare con la pistola molto senso questo potrebbe avere senso nel frattempo che sparo con un passo secure ignore pain can a panic or be mind controlled Sempre questa indecisione quando fai queste cose. Mm -hmm. Un danno, mm -hmm. meglio, no. se lo subisca. Qui che è meno durra il panico. Induciamo. Non è che ti serve più di tanto questo. No, perché se i nemici saranno vicini. Mezzo priest diventa. Un po' di scouting. adesso era qualche cecchino a farlo importante non me lo mai controllo allora tu hai questo quindi pensami illio sicuro Vogliamo darci la possibilità di ricaricarci? Sì Facciamo Fireworm Sempre comodi E qui Dobbiamo fare il balzellon balzelloni, ci serve Forse è più comodo andare su sì. Evitare che qualcuno si sgami Ok. Tu sei un altro che sale. Containment non c'è più nessuno. Posso eh? sparare, Harvest, andate che cazzo me ne frega. Quindi abbiamo tre che salgono. Un berserker, due berserker e un assalto. Un cecchino mi serve. Tra l'altro l'assalto farà da prista. No, un cecchino e però beh, andiamo magari di, di un veicolo. legend of fort bacon it's a tall tale the myth of the post apocalypse that circulates among our soldiers it tells of a haven where people have found a way to safely eat the pandorans which it reports are to be believed a logical argument at least on the surface but i remember how many irrational folks mm non sono contenti che facciamo questo vabbè pazienza allora, più che le armi che le abbiamo, il le personale che abbiamo qua, eh? manca esperienza. of Andrew Haven is under attack. quello benissimo salva in teoria qua ci sarà da battagliare parecchio c'erano una marea di materiali facciamo a casa la sfida. Non lo so, forse è meglio fare così Bene Cos'è quello che paralizza Così? Così deve diventare un mezzo cecchino? Molto molto bene Ok hmm. due eh? Va pena siamo proprio al limite con la forza, eh face ha bisogno di pantaloni migliori di questi. Tanto posso anche dargli questo che gli dà con cui andare con le PDW. Questo che saltando fuori ultimamente. Loop in quarto! Ben quarto hanno missili. in bombardia mm -hmm. guadagni un po' di esperienza mi serve per paralizzare gallo cedrone dovrebbe essere un panchina mm -hmm. no? c'è anche gallo cedrone va bene mm -hmm. forse più che lo schioppo così andare di questo o di questo però tu non lo useresti mai il Gennarino è in panchina storica. Ah, è un che di in panchina. Studio, eh? ah, sa mai magari ce ne portiamo a casa qualcuno? non oh, posso darti questo tu hai il mio Weizer corco neri ah no tra questo ti devo dare cina bisogna di materie per fare un altro un altro andate anche questo Non so quello è il migliore dei due, sinceramente. Se la giocano. Forse tu invece che è un martellone. la sfida dovremmo portarci a casa qualche cosa. Oh, questa mappa la conosco, quindi sono tutti dall'altra parte. sul tetto andremo di boom blast abbiamo visto già un, oh, un S di Mirvidon con la quale potremmo collaudare questo e gli altri due non li ho visti non oh sono là di dietro mamma mia Already there. Here comes the feat. Eccoli là. Questo cos'è? Maniac E la slavius. Ah, bene. Come al solito. Proviamo già a portarci a casa qualcuno. eh? Io non so perché non ti ho ancora dato mi paralizzando, comunque. Oh certo. questo... Non mi ricordo più se ti paralizzava o... Oh, oh, questo no. Vabbè, intanto dashing, vediamo cosa riusciamo a paralizzare. Penso che servirà un po' di Rapid Clearance. Gallo, procedi con... Questo forse. 109. Allora. 200. 180, quindi... Io ti direi... Questo qua ce lo portiamo a casa. 24 Paralizza sono le 100 un assid mirmidon che farà dei danni tu tra l'altro non puoi stare sì, a sparare a qualcuno? no eh? Infatti che tu dovresti martellare qualcuno o picconare 340 l'assid mirmidon Oltre alla Shledges. Tu cos'hai? Tyrant, sei. Ah, giusto, se sì, io cerco... Non gli faccio neanche il soldatino. ma neanche pagare quello che gli faccio più danni probabilmente è alla gamba qua se lo prendo può passare dal portone qua e sfonda il primo portone c'è il a non prenderlo vabbè fa niente per cerchio sono tutti in altro Devo ammazzarmi con i paralizzati se no mi incazzo come una bestia. Andiamo <SILENCIO> sì, al primo cane da essere paralizzato. del point. Sarà fra 'na cuia. Mh. Allora una struttura a proteggerla. Siamo messi benissimo tu lo picconi quello lì quanto gli trovarti via niente tu gli spari nel torso due colpi nel torso e ora allora andiamo in acqua. benissimo e qua nel prossimo turno iniziamo a Sfruttare le abilità da città, ti puoi marcare per Sì, un po' più di danni, va um, Puoi prenderlo in testa? Vai. bene, e ciao ciao abilità che chiamare rinforzi Ah, non posso usare ancora questo turno, maledetto Vai Ah, potevo sparare qua sotto, va bene. parola lì sotto intanto puoi iniziare a muoverti di qua iniziamo a insidiare. quel maledetto Ashley più sa Pastor Pandora Narmo Cross Rey Lip Nulla di eccessivamente preoccupante Intanto causiamogli ancora Sangue nostro. Molto molto bene a sfida. Guarda che bello. E già paralizzati due. Non ho capito qual è il secondo. Ah, era questo qua. ma su 20 io be right bene uh, viviamo questo ma cosa ti Bene, bravissimo, però Noi dobbiamo andare a martellare quello là E non ce la facciamo Vai che il tuo amico, va Un po' più vicino Gallo cedrone tu non riesci più a usare l'abilità per rapid clearance intendo arma laser arriva non è messo bene vediamo se riusciamo a finire la missione in 10 minuti Non so che tu abbia sparato Ma va bene Vole lo distrutto veramente nello scudo It's our move gallo è morto di brillare di nuovo fammi di fuori tutto tranne tutti tranne l'asse di mirità grazie Eh. 109 in questo 3,5 paralizzato Di acido. Sì. Ready. Questo è il mio rivedone che è impanicato. Ci arriva, no? Questo ci arriva. Check this out. No. Con questo sì. Sono... Questo è più efficiente dal punto di vista economico. Vai. Vai. Vaporizzo. gallo va no, far fuori a semmirmido a debita distanza il diamine corre eh, prossimo giorno è morto va 160 acido mm. benissimo abbiamo casa un bel po' di gentaglia, un bel po' di material, è venuto bene, anche un po' di cibo, non abbiamo capito da dove sono arrivati. E da qua poi ci pensiamo in un'altra maniera. E eh, quindi questo vuol dire che devo attivare questa... C'è un'altra base che non vediamo. Tra questo. questa base? Cos'altro altro? Ah, lo scasse... no, bisogna farlo parlare. Va bene. No. Bene, niente, GIFT inizia a caricare. Arce. Arce. Arce. Arce. adesso è un area scam ancora 50 Dobbiamo aspettare... Ma tu andare in giro a fare quelle mission Cavolo, tipo andare a prendere cristalli o commerciare. Bene, possiamo andare in un adesso Bene ragazzi, la prossima missione iniziamo con lo ricalco un mine sotto attacco. right? Ciao baby, vediamo la prossima volta.